Ehi, hey, hey, ehi, fra! Sono io, Budino, che mi racconti? Io nulla di speciale, me ne sto qua, a un e tremolante come sempre. Che, l'hai vista la sorella di Belena grande? Grande, eh? L'universo, intendo. Siamo a più di 7 miliardi su questa palla di roccia e acqua. Eppure, potremmo essere soli là fuori. Affascinante. Sì, sì, tutto molto Star Trek. Ma l'hai vista, Malgioglio, nella casa? Assurdo! No, io non l'ho visto. La TV sta nella stanza di là. Ed io non ho un collo, sai, sono un budino, pallonzole, tutte queste cose qua Qui non c'è più niente da fare o scoprire, l'avventura è là fuori Fra mostri alieni, panini con mostarda spaziale Sono nudo Poi mi spieghi come cazzo ho fatto Da dove viene quel cosino, prende canale 5 Se sì, portatemi con voi Ma, amico mio, la vita non è fatta di tv la conoscenza non sta tutta su canale 5 e soprattutto... Comunque no... mi candido come premier in Italia! Tu non puoi candidarti, sei, sei solo un budino! Se fossi presidente dell'Italia Io potrei fare di meglio Vignetti gratis su all'Italia Ti do anche Spotify premium Non voglio darti 80 euro, no ma Netflix gratis per un anno intero, e ti prometto tolgo anche Sanremo e con X-Factor piangeremo. La sveglia presto la mattina, la tolgo io, nessun esame interrogazione. Votami sono un budino. Votami, sono un budino, votami, sono un budino. Votami sono un budino, votami sono un budino. Oh! Mi hai convinto? Ti voto.